come esseri umani saremmo sperduti completamente se non avessimo un minimo di forme di riferimento. Stare eh, senza un corpo dentro a questa continua trasformazione, che poi non è altro che la continua trasformazione delle nostre giornate, delle nostre energie, dei nostri sentimenti, della nostra vita, eh, sarebbe disorientante da morire. Se voi ci pensate, fate mente locale, tantissime delle nostre giornate, ma soprattutto tanti dei nostri moti interiori, hanno questo movimento, hanno questo continuo eh, avvolgersi e prendere un'altra forma, cadere nel, nel vortice, trasformarsi e riemergere e poi un altro vortice, poi un'altra aggregazione. Non parla però questa carta di distruzione, parla di danza. è un qualcosa che, al di là del nostro vederlo o non vederlo, ha un'armonia, ha una sua propria intelligenza, un suo proprio equilibrio. C'è una parola di potere importantissima in questa carta, il serpente piumato. Se la si ascolta, senza analizzarla con la mente, ma se si ascolta l'immagine archetipale che chiama, il ricordo prima di questa vita e prima di tutte le altre, quello proprio antico, quello prima del tempo e di tutti i tempi. Il serpente piumato parla di appartenenza, parla di memoria, parla di riferimenti, di condivisioni, di combinazioni di riconoscimenti inspiegabili ma che nel profondo non solo apprendiamo ma già possediamo. Non impariamo ex novo ma impariamo a ricordare tra le cose che sono parte del nostro patrimonio. La enorme differenza che esiste tra una tradizione e una religione è proprio questa. Non ci sono forme o risposte o etiche preconfezionate, che sia la tradizione del drago trasparente, che sia eh, la tradizione del territorio di nascita da cui proveniamo, che sia la tradizione familiare, ce ne sono tante, no? Ma eh, non si chiamano religioni, si chiamano tradizioni proprio perché vengono di volta in volta di generazione in generazione, di ricordatore in ricordatore quando si parla della tradizione del drago trasparente, riattualizzate. Altre persone si ricordano la tradizione oltre a me, ma non parlano di queste carte al mattino. Magari parlano di cristalli, magari dipingono, magari fanno incontri individuali o di persona a cui non avete mai partecipato, magari cantano. Ognuno eh, trova la forma eh, giusta per esprimere il proprio ricordo. La cosa confortante, estremamente confortante in questa assenza di forme fisse, in questa assenza di dogmi, è proprio questa immagine archetipale del serpente piumato, che parla di, proprio come nel serpente, una continuità una continua mobilità, un essere flessibile, nulla è più pieghevole di un serpente e al contempo c'è questa natura non completamente materiale, non completamente ordinaria che gli permette di attraversare un po' tutti i corpi, di mantenere nei tempi, nelle forme nelle manifestazioni una coerenza di fondo, un sapore di fondo che non ha a che fare né con un principio, né con una regola, né con una forma, ma con un'atmosfera, con un ricordo, con un'appartenenza, una coincidenza. Al di là delle tradizioni, questo eh, sentimento dico sentimento non a caso perché appartiene all'anima, questo sentimento di continuità, di continua trasformazione, ma senza la perdita del riconoscimento, dell'appartenenza a noi, ci eh, sostiene quando si verifica per tutta la vita. Se noi andiamo a ripensare eh, ai periodi della nostra esistenza, che siano di poche settimane, che siano dei viaggi isolati, che siano anni, Sicuramente abbiamo fatto tante trasformazioni, tutti, anche solo dall'infanzia all'età adulta ci sono una miriade di trasformazioni. Quello che questa carta ci dice oggi è che sotto ogni trasformazione, sotto ogni assetto, sotto ogni forma, ogni disposizione che abbiamo dato al nostro mondo interno, alle carte eh, durante la trasmissione, alle case dove abbiamo abitato, alle compagnie, alla nostra vita sotto c'è un vortice continuamente coerente, una danza proprio come questa, un continuo sciogliersi e riaggregarsi ma non a caso, sempre a partire dalla nostra essenza. Se noi ritroviamo anche solo nelle 24 ore la coerenza tra tutto quello che svolgiamo alla fine della giornata saremo magari fisicamente stanchi, ma i nostri corpi sono ancora abbastanza vicini. A me è capitato, in alcuni periodi della vita, di vivere tanto in modo settoriale, a compartimenti stagni. Nelle prime due ore del mattino, un'attività. Poi per cinque ore sono al lavoro, faccio solo quello. Poi per due ore sono in viaggio, Ascolto la musica, faccio tutt'altro, mi immergo in un altro mondo. Poi per due ore sono in palestra, poi per cinque ore cucino. Ora, io non ho mai cucinato cinque ore di fila, era un esempio. Settore, settore, settore, settore. All'interno della giornata, ogni volta che chiudo un compartimento stagno e passo in un altro, in un qualche modo questa danza si interrompe. Come quando sono in discoteca, o semplicemente a ballare, e c'è il buco vuoto tra un ritmo e l'altro. Si ferma l'energia, devo fare uno sforzo di volontà per non fermarmi, mantenermi nel movimento, e poi ricomincia il ritmo nuovo. Diverso è quando c'è un bravo DJ che fa un bel mix, sta finendo una canzone, il volume si abbassa, si alza quell'altra, Quasi non mi sono ancora dimenticata di quella prima e si trasforma e diventa qualcos'altro. È tutto un altro discorso, non si interrompe il movimento per poi stoppare il ritmo e ricominciare con un altro. Si adatta, strada facendo, ma non perdo la fluidità. Non si interrompe la danza, esattamente come fa il serpente. Non procede mica in linea retta il serpente, anzi... Più del serpente, che segue tutte le difformità del terreno, tutte le difficoltà. Si arrampica, caccia. Tra l'altro, il serpente digerisce, dorme, si mette in tutte le posizioni possibili, quindi ne fa di, di cambiamenti, di curve, di anche inversioni di marcia. Ma la testa non si dimentica dove è la coda, ogni pezzettino si tiene uno con l'altro e se li tira dietro tutti quelli dietro. Ecco, devo dire, da boh, forse un paio d'anni a questa parte, io ho la grande fortuna di non dover vivere a compartimenti stagni. E quindi mi accade di arrivare, è stato un abituarsi pian piano, ma mi accade di arrivare in fondo alle giornate. che guardandomi indietro non trovo tanti pezzetti di attività appoggiati lì e devo fare la fatica di riportarli insieme, di riarmonizzarli, di, ri di riconoscere a ritroso che ci sono stata sempre io in questo puzzle. Vedo come una striscia colorata, come nell'arcobaleno che non ci sono ehm, interruzioni tra un colore e l'altro, non ci sono le strisce fatte col pastello che si fa da piccolini, no? le sette strisce coi colori, c'è una sfumatura continua da una frequenza luminosa all'altra. Ecco, lo stesso accade quando nelle giornate proviamo a cercarla, questa continuità, questa fluidità. L'implicazione, eh, a volte anche difficile, a volte insormontabile in tanti casi, è che per forza non ci può essere una forma definita, non ci può essere un modo di disporre le carte che è sempre giusto e un modo che è sempre sbagliato. Non ci può essere un atteggiamento nella giornata che è sempre giusto ed è sempre sbagliato. Ogni mattina lo devo sentire io oggi quale disposizione di carte si adatta a come voglio lavorarci. Ogni istante della vita lo decido io, qual è l'atteggiamento giusto che ci vuole in quel momento, quello che serve in quel momento, a chi, a cosa, a niente, quello che si incastra nella vita. È, è molto più semplice prendere delle posizioni inamovibili. Faccio un altro esempio personale, abbiate pazienza, stamattina sto facendo tanti. Per diversi anni io ho ritenuto sbagliato mangiare carne e quindi non l'ho mangiata. Alle feste, ospite a casa di altri, non la mangiavo, è sbagliato. Per me mangiare carne era sbagliato. Peccato che poi, ad un certo momento, il mio corpo in modo sempre più insistente, nonostante non avesse carenze, fossi in, per in perfetta salute, ha iniziato a farmi capire che io la carne ce l'avevo bisogno ad altri livelli in altri modi, non solo a livello di voglia, non avevo nessuna voglia di sentire il sapore di carne, non avevo mancanze, le mie analisi erano splendide, perfette, ma mi mancavano altre componenti che avrei trovato lì e non avrei trovato altrove. È stata dura, per me è stata molto dura dire ok, lasciamo questo punto fisso, per anni l'ho mantenuto e adesso lo rivediamo, perché ora il momento è cambiato, mi ha fatto bene prima, ma questa esperienza come tutte ora finisce. Come dire, questo lavoro è stato fantastico per dieci anni, ma ad un certo momento deve trasformarsi, deve diventare qualcos'altro, devo andare in pensione, devo cercare un altro datore di lavoro, devo cambiare ruolo. Ho vissuto in questa casa per tanti anni e ci sono stata bene, sento che ora è ora di cambiarla. Cosa vuol dire? Che ho sbagliato fino a qui? Che è stata una cosa inutile? Che ero in errore e non me ne sono accorta? Assolutamente no. Semplicemente significa che è una danza questa trasformazione e ogni momento, che sia un periodo di 10 anni, di 10 giorni o di 10 minuti, ha un ritmo. Allora se io non rinnego tutto quello che ho fatto prima, non taglio e ricomincio da zero ogni volta, c'è una continuità c'è un, un serpente piumato che attraversa tutte le mie fasi, sono sempre io, ho attraversato tante case, ho attraversato tanti stili di alimentazione, ho attraversato tante giornate, ho attraversato tante attività, ma me lo devo ricordare, è un atto di profonda responsabilità, non rinnegare nulla di quel che abbiamo fatto, perché tante cose che abbiamo fatto, chi più chi meno, non ne siamo fieri. Tante figure brutte, tante scelte che poi si sono rivelate sbagliate, tante cavolate che abbiamo fatto, sarebbe molto più facile rinnegarle. E invece le si tiene. In questo approccio le si tiene. Questa carta ci dice è una danza d'un serpente. Non si lasciano pezzi indietro. Non si sa prima qual è la forma. È una continua trasformazione. Ma c'è una coerenza, c'è un ritmo, c'è un ricordo. C'è un non perdersi. Abbiamo beccato una carta bella tosta stamattina. Quindi se ne avete voglia, eh, parliamone. Ditemi come state, raccontatemi cosa vi accade, fate domande, confrontiamoci. Il bello delle carte a volte un pochino più complicate è che danno luogo a dei bei momenti anche di incontro, di dialogo. Prima di ogni dialogo però si fa la ginnastica. eccoci qua dovremmo esserci connessi no non ci siamo connessi scusate Ora sì, ora ci siamo. Spero che reggano. Metto la musica un po' più alta e andiamo a ricercare nei movimenti della ginnastica proprio questa continuità, questo scorrere di un movimento nell'altro. Diamo proprio l'attenzione, privilegiamo la fluidità, lo scorrere della ginnastica. Dall'inizio alla fine, dalla testa alla coda. Ogni pezzetto di ginnastica ha il suo sapore, le sue caratteristiche. Proviamo ad attraversarli tutti, come fa il serpente, che ha la coda ancora a terra e la testa già sull'altro. Prendo aria e da terra mi allungo cerco di attuare i movimenti lenti in armonia con il respiro li lascio scorrere e procedo mantenendo il ritmo della respirazione Prendo aria ed espirando ritorno. Entro con delicatezza nella prossima posizione. Ci respiro. la prossima ispirazione approfondisco se mi fa bene oggi, poi di nuovo ispiro, valido se mantenere la posizione o approfondirete. il ritmo del respiro che è legato a doppio filo col battito del cuore sperimento la posizione e ritorno defluisco nella successiva Prendo aria e sempre al ritmo del respiro mi ci allungo. Poi morbida passo alla prossima. E sempre con il respiro mi ci faccio accompagnare. Prossima posizione e ripeto con il respiro il contatto. Entro nella posizione, prendo aria, ispirando riporto. di lato lo spazio nel fianco seguo la respirazione e poi espiro ancora prendo aria lo stretching dei muscoli accompagna fuori il respiro Il respiro enfatizza lo stretching e poi svuotandomi ritorno e vado ad attraversare i tre corpi. Inspiro, espiro, trattengo il fiato. nei movimenti, senza soglie, senza stacchi, sfumandone uno nell'altro. Prendo aria. Butto fuori ¡Gracias! nel presente distinti ma insieme sfumati uno nell'altro filatura Abita smetterà di... terminata per oggi. Allora ci vediamo prossimamente al più tardi lunedì prossimo alle 9 ma forse forse anche prima. Buona giornata e grazie di aver seguito. Ciao!